Cari genitori, buongiorno o buonasera a seconda di quando state guardando questo video. Sono Faes Michele e sono uno dei logopedisti che collabora con il Centro Iele di Milano e eh, vi registro questo messaggio per spiegarvi sostanzialmente il progetto che vi è già stato inoltrato da Davide Naum tramite mail assieme a tutta quanta l'equipe di logopedisti e di neuropsicologi del centro abbiamo sostanzialmente pensato di attivare anche noi le modalità di terapia eh, online e digitale che ha consigliato allo stesso modo anche la FLEE che è la federazione nazionale per i logopedisti. E questa terapia diciamo che struttura in modo abbastanza preciso la modalità soprattutto per i bambini più piccoli che vanno fino ai primi anni delle scuole elementari cioè richiede sempre la presenza di un genitore che viene addestrato nella parte iniziale della terapia quando noi vi chiameremo tramite qualunque applicazione insomma riteniamo utile o comunque riusciamo, quale applicazione riusciamo a utilizzare avverranno più o meno 10 minuti di spiegazione e di counseling che vi facciamo in modo diretto il che contiene sia qual è l'obiettivo della giornata sia la modalità di lavoro quindi quali strumenti stiamo utilizzando sia alcuni consigli su come porvi voi nei confronti dei vostri figli qualora eh, insomma un vostro aiuto viene richiesto in modo diretto. Noi saremo sempre presenti, se per caso avremo bisogno di farvi qualche correzione o qualche aiuto saremo lì ad ascoltarvi e nel caso anche a richiedervi di fare qualcosa nei confronti dei vostri figli per aiutarli. Eh, abbiamo pensato una serie di terapie, di terapie con dei materiali particolari che sono eh, fattibili appunto anche a distanza. È ovvio che tutto ciò che richiede il contatto diretto eh, non lo possiamo affrontare ma ci sono tante competenze che andremo invece a potenziare tramite questa terapia che ovviamente riteniamo necessaria a seconda di quali sono gli obiettivi e vi verranno ben spiegate in tutti i casi a seconda di quale sia la necessità della famiglia e la necessità terapeutica per il bambino ovviamente per i bambini più grandi invece la modalità può essere diversa cioè i bambini dagli 8 anni in su che magari hanno necessità di rinforzo apprendimentale è possibile che abbiano bisogno di meno aiuto da parte del, geni del genitore che deve essere comunque presente e che poi loro possono anche affrontare in maniera più semplice questo tipo di terapia in modo diretto con noi anche se è in webcam tramite i materiali che utilizzeremo o le richieste che, che faremo loro eh, anzi soprattutto per questi bambini ci terrei a dire e ci terremo a dire sostanzialmente che è un'ottima occasione in realtà cerchiamo di trarre fuori il positivo per portare i bambini verso un mondo tecnologico funzionale che possa servire anche per il loro futuro soprattutto se sono ragazzi che hanno qualche difficoltà negli apprendimenti o hanno bisogno di strategie alternative nell'apprendimento l'utilizzo del computer è sempre consigliato ma è difficile addestrarli ad utilizzarlo in questa occasione possiamo trovare una modalità anche utile per fargli conoscere il mezzo informatico in, in maniera ottimale. Spero la spiegazione sia stata sufficiente eh, riguardo a queste, queste modalità qua assieme al centro Ieled abbiamo anche cercato dei materiali utili da inoltrarvi dopo cioè vi verranno mandati almeno la maggior parte di voi degli esercizi o dei giochi che vengono fatti tramite una piattaforma digitale a cui ci siamo iscritti dei giochi che saranno scelti personalmente per i vostri figli e che dovranno essere fatti due barra tre volte a settimana possibilmente tutti i giorni eh, noi tramite queste piattaforme abbiamo la possibilità di vedere se gli esercizi sono stati eseguiti e in in che modalità e in che qualità, cioè quante risposte corrette hanno dato, come hanno affrontato il compito, quanto ci hanno messo, sono tutte risposte che a noi arrivano automaticamente e che possiamo utilizzare per sostanzialmente monitorare eh, il lavoro che stiamo facendo. Spero che questo video sia stato sufficientemente utile ed adeguato, spero che la mia figura in questa modalità casalinga eh, sia stata abbastanza professionale perché ovviamente la quarantena è per tutti e anche noi siamo ovviamente eh, nelle nostre case. Ci siamo organizzati tutti quanti in maniera digitale e abbiamo già eseguito le prime terapie e devo dire che hanno già avuto dei risultati sostanzialmente buoni e positivi e un responso da parte dei bambini e delle famiglie decisamente buono quindi spero che anche voi che vi approccerete a queste modalità sarete soddisfatti e troverete lo stesso giovamento che fino ad ora ci sembra hanno trovato le altre famiglie un saluto a tutti quanti e una buona quarantena